Voga 2016, programma o serie TV preferita? E naturalmente potrei citarti le classiche serie da Doctor Who a Harry Potter a Breaking Bad e avanti di questo passo, ma invece voglio parlarti di una serie TV che è un pochino datata, l'ho vista parecchio tempo fa, c'è stata solo la prima stagione e secondo me è un peccato, perché sarei curiosissimo di vedere una seconda e altre stagioni. È stata, secondo me, molto piacevole, sto parlando di The Dresden Files. Se non l'hai vista, ti consiglio di di recuperarla, eh, il personaggio principale è un mago che vive nel mondo reale. È un mago che ha un occultoteca un po' come Ghostbusters. No, però è veramente un mago. Il suo assistente è uno spirito legato ad un teschio, ha contatti con il mondo magico, vive delle avventure molto particolari che avvengono nel mondo reale, è veramente ben fatta, molto avventurosa, molto interessante, e secondo me è un peccato che si è conclusa dopo la prima stagione. Quindi non lo so se la trovo trovi, recuperala, fammi sapere com'è, se l'hai vista, fammi sapere com'è con un commento qua sotto, se no, dimmi un po' qual è la tua serie tv o il tuo programma tv preferito. Bene, io sono Grizzly, questo è Vogue 2016, noi ci vediamo domani.